Eccetera, eccetera. Porto i saluti e l'appoggio della, della FIR, la frazione internazionalista rivoluzionaria, che è un gruppo politico. E noi abbiamo appoggiato sin dall'inizio il percorso che attraverso insomma, vari momenti, vari appelli, ha portato anche a questa assemblea, al coordinamento dei lavoratori che si è creato e al dibattito che si è anche creato. Appoggiamo anche le, le proposte diciamo, pratiche con cui si è arrivati all'Assemblea che sono anche state formulate nella relazione che noi troviamo positive. E vorrei toccare una serie di punti però essendo comunque breve, eh, avendo poco tempo a disposizione, appoggiandomi un po' a cose che sono state anche dette da, da vari compagni. Volevo porre alcuni punti, è stato molto positivo... Eh, che sia stata posta la necessità di comprendere un po' meglio la fase, in senso generale, cosa fanno le classi sociali, qual è l'economia, eccetera, eccetera. Io penso che si debba partire eh, per avere un elemento di chiarezza e capire il perché, come ha detto un compagno che è intervenuto, eh, la situazione attuale è che andiamo verso uno scenario in cui ci fanno a pezzi sostanzialmente, la borghesia è all'attacco, non è che ci sta lasciando diciamo lì a riprendere le forze e lasciandoci tempo. Questo perché? Perché c'è una crisi del profitto internazionale spaventosa, c'è una grande crisi della borghesia nel mettere a valore il capitale e si stanno riformando a livello mondiale, quindi chiaramente senza rimanere solo all'ambito italiano delle bolle finanziarie immobiliari pazzesche che stanno superando anche quelle che hanno portato poi alla crisi del 2007-2008 che ha creato lo scenario in cui ci troviamo noi oggi e quindi noi comunque senza voler diciamo, dire quando succederà eh, l'economia sta marciando verso ulteriori fenomeni di, di scoppio, di crisi che porteranno a, a scenari devastanti anche per i lavoratori evidentemente come sono già successi in questo decennio. E noi ci troviamo in una situazione nazionale però anche abbastanza particolare, diciamo, essendo comunque una vecchia potenza imperialista europea con le sue difficoltà, abbiamo un tessuto economico, molti l'hanno di fatto ricordato, dove ci sono tantissime piccole e medie imprese, dove l'organizzazione sindacale o anche meramente di uno sciopero al di là delle tessere sindacali è molto difficile proprio per il quadro economico e giuridico in cui si trovano i lavoratori in queste imprese. E oggi ci troviamo un governo che molto di più di prima appoggia questo segmento della, della classe patronale italiana, eh, quel segmento che eh, come dire, è comunque avvolto dal capitale finanziario, si deve rivolgere ai grandi diciamo, ambienti del commercio internazionale e multinazionali, però poi ha disperso diciamo, la, il capitale come, come insomma, soldi e proprietà eh, che vengono investite per arricchirsi e eh, che però ha la necessità anche di eh, mantenersi come dire, valido e concorrenziale sul mercato mondiale nelle esportazioni, eh, nel caso nostro nazionale particolarmente insistendo sull'abbassamento dei salari, quindi colpendoci in maniera più diretta e più eh, come dire poco sofisticata rispetto alle situazioni di altri paesi e in questo scenario eh, io sono molto d'accordo con chi ha detto che eh, percorsi anche come questo ma in generale i diciamo ragionamenti su cosa fare il movimento operaio debbano legarsi al fatto che noi siamo un paese che ha vissuto chiaramente come altri un forte processo di terziarizzazione dove i lavoratori direttamente coinvolti nella produzione o anche nella circolazione di merci eh, diciamo a grande scala, non sono tutti lavoratori e quindi ci sono settori forti, ancora settori pesanti della classe lavoratrice dove ha senso concentrare, dare priorità, come è stato detto anche nella relazione, cercare di intervenire nelle lotte che sindacalmente, politicamente, economicamente riteniamo fondamentali, proprio perché se non costruiamo bastioni, se non costruiamo più organizzazione, più coscienza di classe a partire da quei posti, è materialmente molto, molto più difficile, per non dire impossibile, andare a creare egemonia della classe lavoratrice su una fascia sociale eh, più ampia, su altri settori di lavoratori che appunto hanno difficoltà a scioperare e organizzarsi, che magari incidono molto di meno sull'economia quando scioperano rispetto ad altri lavoratori. E in questo senso, ad esempio, sulla crisi anche della forma sindacale, come organizzazione della lotta nel presente dei lavoratori sulla base appunto della situazione pratica, come diceva un compagno delle spinte, dei licenziamenti eccetera eccetera, tutte cose immediate che coinvolgono la massa e non solo chi viene qui, è da un militante magari politico o com comunque un militante sindacale combattivo. e combattivo. La crisi di queste forme porta poi chiaramente alla sperimentazione di tutta una serie di iniziative che però si scontrano sempre con la dialettica capitale lavoro che sostanzialmente rimane invariate per cui vediamo anche le difficoltà e i limiti delle, delle nuove esperienze diciamo di formazione di collettivi di base eccetera di cui un caso europeo interessante insomma notevole anche per l'estensione è quello dei, dei ciclofattorini, dei rider, quelli che lavorano per le app che portano il cibo a casa della gente che lo ordina su internet. Ehm... Um, per quanto riguarda la questione, della, giustamente, la questione immediata dell'unità d'azione, proprio per evitare di essere ancora più deboli nelle lotte che dobbiamo sostenere, che sono difficilissime, eh, io sono completamente d'accordo che si ponga in maniera immediata eh, come lotta da fare contro i gruppi dirigenti che non la condividono, sindacali, quella dell'unità d'azione dei lavoratori, quindi del, quello dello, dello superare assieme, anche con piattaforme diverse. Eh, e quindi è lavorare in prospettiva anche per un'unità organizzativa sindacale, per avere un grande sindacato, come dicevano gli americani, one big union, eh, si pone anche la questione, diciamo, dalla parte della burocrazia che comunque sindacale non è che sta lì a vedere i lavoratori combattivi che si organizzano e non fa niente, che le grandi burocrazie, cioè quelle confederali, si stanno organizzando per creare appunto un'unità sindacale, corporativa, per schiacciarci. Quanti minuti ho? Pochissimo, niente, benissimo. Eh, vado a concludere allora. Eh, non è un caso che la CGL vada a fare il suo congresso nazionale a Bari. Perché eh, le discussioni congressuali fatte nel passato dalla CG La Bari erano quelle per unificarsi, chiaramente non su base ultra combattive rivoluzionarie, con la CISL e la WILL per un grande sindacato però filoborghese, corporativo, pronto a concertare e che non rappresenta gli interessi della classe lavoratrice, al di là del lessico di sindacato di, di classe e non di classe, quello che ci serve è un grande sindacato. Che rappresenti gli interessi della classe lavoratrice di tutti i suoi settori. Poi volevo dire altre cose, comunque era molto interessante, e concludo, la questione, l'attitudine che aveva posto la compagna Graziella eh, rispetto al fatto di superare il feticismo delle bandierine, che è una cosa che poi è emersa in tanti altri interventi. Sono completamente d'accordo, però bisogna ricordare anche un punto che ha posto il compagno Gallori, cioè quello di costruire la democrazia operaia senza aver paura di. Che si rappresentino le tendenze diciamo, politiche in senso lato dentro il movimento largo e perché ci sia la piena agibilità e rappresentanza delle, delle, delle posizioni in base alla forza che hanno.